Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Allora, nuovo video che c'è anche oggi. Dunque, eh, oggi non ho fatto granché perché eh, purtroppo ieri non sono stata bene. però ho fatto una lunga passeggiata qui. Sono andata con una mia amica a fare delle cosine, insomma, a era un po' con una mia amica. Quindi nulla. Praticamente eh, sono stata in giro per fare delle commissioni, poi me ne sono andata a casa. E niente, adesso sono rientrata a casa da un, un, un po' oretta circa, sarà stata l'una quando ero rientrata a casa. Sì, ah, tolgo gli occhiali perché mi sembra così, forse gli occhiali perdonatemi se vedete con, con gli occhiali ma non mi voglio vale truccarmi, cioè sono già truccata qui su ma il corretto non me lo metto, comunque passatemela per oggi anche okay, perché non sto molto bene eh, nel senso che oggi sto bene ma anzi oggi, diciamo la verità, sto meglio, sono un po' meglio di ieri e, se mi chiederete, anzi se vi, state, se vi stareste chiedendo cosa ho, allora non nulla di grave, ovvero mi è arrivato il marchese, come suol dire? Sarebbe dire che c'è un ciclo e quindi ero perché ero per quello che ieri non riuscivo a fare niente, ero fiacca, molto fiacca, molto più di morale, molto più. Conosco gente che eh, sa pure sino l'ora quando arriva eh, il giorno, io invece non sono così. Eh, quindi no, non mi organizzo io quando arriva il marchese, quindi vabbè, non comment ed è per quello che ieri stavo malissimo, non avevo grinta, nulla di nulla e quindi mi sono lasciata andare, volevo fare un paio di video ma non ce l'ho fatta quindi ah, al diavolo i video e niente di fatto, non perché non volessi farne perché proprio non ce la facevo ragazzi ero a dolori, addominali, e, e vabbè, schiena, tutto e già basta quello che avevo mal di testa e che più ne ha più ne mette, ragazzi, si sa come va il marchese, no? il palloncino rosso. E quindi ho detto, vabbè, per oggi va come va, mi riposo un po' su YouTube oppure addirittura mh, guardavo la tele, è più semplice, guardavo la tele perché la verità, sto guardando la TV, e, mh, tra TV e YouTube, vabbè, lasciamo perdere perché mi piace sempre stare attaccata a guardare la televisione, oltre che YouTube. E, e nulla, quindi me la sono andata lì a fare, a fare un po' la, come si può dire, a ah, niente, me la sono un po' goduta senza fare altro niente, così ho fatto una svegliata tutta quanta, perché di sera che mi è venuta questa cosa, e, che dirvi, adesso come stai? Adesso sto meglio e quindi sto, beh, tanto questa cosa la devo tagliare perché non è bello dire quello che hai appena detto sembra che poi magari altre persone capiscono meglio per cipolla non è così quindi, no. quindi la voglio, no cosa ti riferisci a quella parola che non mi oso ripetere quindi no quelle parole non la ripeto ragazzi bello, bello dire quello che si vuole dire senza troppo andare nel privato quindi meglio no perché ho detto una fesseria no? la taglierò perché non mi piace dire fesseria ragazzi sono fatta così oddio che, che razza di vedete che occhiaie, che nere perché sono andata a dare col video che io metto oltre che il mascara che mi fa questa cosa vedete ho durato sto video 5 minuti e mezzo ma neanche anche 5 minuti e niente ragazze io adesso non so se continuare col video vlog che che riccio oppure se raga secondo me è meglio che adesso chiudo perché tra l'altro poi voglio fare altri video ma non li farò subito mi prendo un, poco, un pochettino di più di pausa e poi ci vediamo un altro momento ok ragazze e sì mi piace fare questi video piccoli piccoli Prima le facevo troppo lunghi, adesso le faccio corti e non mi, non, mi, non mi sembra che mi basta mai. Non a voi, a me, le fare più lunghi, ma più lunghi non penso che li guardate, ma io li guardo, li, li guardo i vostri perché sono davvero lunghi e mi piacciono i video lunghi. Voi direte come non ti piacciono i video lunghi? Sì che mi piacciono, certo. Mi piacciono i video lunghi, molto lunghi, io li guardo anche fino a pensare, sì. Non scrivete, credo, quando non ho sonno guardo i video fino a mezzanotte Adesso, siccome che quando non sto bene dormo perché ho bisogno di dormire E se no, quando voglio proprio guardare i video picciocati allo schermo Guardo i video fino a mezzanotte Non sto scherzando, dico la verità Vedrete, ma no, poi è meglio dormire È vero, avete ragione, ma quando non ho proprio sonno guardo i video fino a mezzanotte Non mi chiede di vedere horror perché non ne guardo ho troppo poco però guardo i video belli guardo i video di make up vlog quello che è. però basta che li guardo e niente se mi chiedete gli occhiali dove sono sono qua sono appoggiati qua vicino alla mia pochette di, di trucchi e niente questo era tutto quindi che dire ragazze eh, non mi ricordo più Vabbè, casomai farò una live lunga lunga lunga lunga, e, e vi metto la live un po' lunghetta. Non so neanche se me la riesce a elaborare la live YouTube, perché volta ci ha messo un secolo a elaborare, a elaborare la live, quindi a rielaborare, come si diceva, lo so, comunque a, a esaminarmela, e quindi non ne ho idea. Cioè, perché YouTube a volte è un po' forbetto, un po'. <ride> <ride> già e niente quindi quindi basta ragazzi io vi saluto e nel frattempo prima di aprire il video di registrare con questa pezzetta qui questa pezzetta qua e questo bottiglietta qua per quelli degli occhiali ho pulito lo specchietto, no, lo specchietto come si dice il display del telefono che tra l'altro mi è caduto e si è rotto il telefono non è che si è rotto più che altro mi è sì mi è le mani e si è rotto il display lo dovrei portare ad aggiustare perché ehm, non non come si dice non non, non non so come è successo ma mi è caduto e basta vabbè ragazzi io voglio saltare qua e nel frattempo ci vediamo un altro momento. Ah, mettete un bel like di supporto, un commentino e iscrivetevi al canale. Ciao, attivate la campanella. Ciao, ciao, ciao. ciao.